Ciao. Ciao. Va bene? Eh? Bene, bene. Che stai lì? Sì, sì. I posati lì. <laughs> qua ci siamo saremo veloci eh? non vi ruberemo troppo tempo in realtà eh, ci ho tenuto a tenere questa conferenza stampa perché come risultato eh, che non è, secondo le nostre aspettative, stato un risultato entusiasta, però in realtà è stato comunque un risultato positivo, io lo considero un risultato positivo perché comunque qui a fianco a me ho le nostre due sentinelle utili all'interno dell'Assemblea Legislativa. Ovviamente è ancora più rincuorato dal fatto che sono due ragazze che hanno già fatto cinque anni alle spalle di battaglia in questa regione e quindi continueranno sicuramente su quello che è il solco del Movimento 5 Stelle. Eh, ci, ribadisco, eh, ribadisco, ci, ci tengo a ribadire che abbiamo marcato la differenza eh, in questo senso. Abbiamo portato di nuovo l'identità del Movimento 5 Stelle al centro della nostra campagna elettorale, ovvero i nostri temi. Questa è la cosa più importante che siamo riusciti a fare. Sui temi, ora stiamo aspettando eh, quello che è eh, il nuovo governatore, ovvero la conferma dell'uscente Bonaccini. E su questi temi cercheremo poi di incalzarlo e di spostare la politica regionale. Sono temi importantissimi, lo voglio sottolineare, sono temi che ci hanno visto noi come prima tirare fuori: come a piantare 4,5 milioni di alberi. Come iniziare una riconversione ecologica delle nostre aziende, eh, come eh, parlare di trasporto pubblico locale gratuito, eh, come eh, abbassare l'IRAP per quanto riguarda le nuove start-up e come aumentare da 2-10 milioni di euro il fondo di deduzione del microcredito regionale. Eh, ovviamente questi sono temi su cui eh, spero e sono sicuro che le nostre centinaia di all'interno della Regione faranno il loro lavoro, ovvero incalzare e cercare di portare a casa il nostro programma, il nostro risultato. Ora, eh, per quanto invece riguarda il Movimento 5 Stelle nazionale, eh, non, è, eh, non è in, in dubbio che eh, eh, il, il, non si sia soddisfatti del risultato elettorale come percentuale, non è in dubbio però che eh, sia questa una elezione regionale e che quindi il Governo nazionale non ne venga scalfitto. Eh, tengo a sottolineare che il Movimento 5 Stelle è in questa fase si eh, appresterà a presto eh, a fare una, quella che si sono stati definiti gli stati generali ovvero si appresterà a eh, darsi una strutturazione, a darsi una, dei nuovi obiettivi per il prossimo futuro, per i prossimi dieci anni, quindi il Movimento 5 Stelle è vivo non è stato schiacciato, eh, ha tenuto comunque eh, 102.000 persone che hanno dato la preferenza al simbolo del Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna, non sono poche, anzi sono tantissime, io li vorrei ringraziare ad uno ad uno. Eh, poi, oh, Scusami. No, alla fine eh, diciamo, eh, eh, la cosa che più io in questa campagna elettorale ho cercato di tenere come candidato presidente era quello di tenere unito il gruppo, tenere unito il Movimento 5 Stelle e sono riuscito ad avere dalla base, da, dai nostri portavoce, dai nostri attivisti, dai nostri simpatizzanti sul territorio davvero un'energia incredibile che io penso e spero di aver trasmesso con il mio sorriso e il mio modo di vedere da Romagnolo il bicchiere mezzo, mezzo pieno Tengo a sottolineare, come diceva eh, il poeta, eh, l'ottimismo è il profumo della vita. <ride> Ora io lascio la parola alle mie due sentinelle utili che so che saranno bravissime e ci faranno riempire di orgoglio a noi e a tutti i 102.000 elettori che le hanno eh, riconfermate nella nostra regione. Vai, vai Silvia, poi dopo, come vuoi? Sì, sì, sì. No, intanto io ci tengo a ringraziare Simone perché è stato davvero un candidato ottimo e, e soprattutto è e sarà secondo me una risorsa per il Movimento 5 Stelle, si è fatto, ha avuto la possibilità di farci conoscere, sapete che lui è il consigliere di Forlì, si è fatto conoscere in tutta, in tutta la regione e devo dire che a condizioni date noi abbiamo davvero dato il massimo, e, lo abbiamo fatto anche con il sorriso, lo vedete insomma Simone è una persona solare eh, che ha aiutato come diceva giustamente anche a ricompattare i gruppi, a fare squadra eh, e questo per noi è, è positivo. Naturalmente insomma, il nostro ruolo all'interno dell'Assemblea Legislativa lo conoscete cioè noi eh, vigileremo su, su quello che succederà all'interno della regione eh, saremo un po' il terzo incomodo all'interno di questo bipolarismo che, che si è manifestato e, però lo vogliamo fare anche con spirito propositivo nel senso che io credo che a livello nazionale se eh, la maggioranza eh, come è auspicabile che sia e non, questo, diciamo, non ci sono dubbi in questo senso terrà credo che sia come dire, la condizione migliore per convergere sui nostri temi, in campagna elettorale Bonacina ha fatto tante promesse, e noi lo misureremo su questo e andremo a verificare nel dettaglio che eh, ciò che ha promesso e che ci piace verrà realizzato, perché ci sono anche cose che non ci piacciono, su cui faremo naturalmente battaglia, penso all'autostrada cispadana, una su tutte. Eh, però ci sono anche temi che sono stati annunciati in campagna elettorale portati avanti soprattutto da alcune forze all'interno della coalizione su cui si potrebbe commerciare sempre e solo, lo sapete, nell'interesse dei cittadini perché alla fine è quello, è quello che ci interessa eh, quindi mh, soprattutto temi legati alla sostenibilità ambientale e la nostra funzione sarà quella anche di alzare l'asticella e portare avanti politiche che sono lungimiranti perché e avendo loro creato una coalizione molto eterogenea, di forze anche diverse tra loro, penso a più Europa, ai Verdi, insomma c'è di tutto dentro la coalizione di maggioranza, il rischio è che eh, come dire, ci si accordi su politiche al ribasso. E invece noi cercheremo di alzare l'asticella e portare avanti il nostro programma e portarli loro su obiettivi, su obiettivi molto più lungimiranti di quelli che potrebbero essere perché il rischio che io vedo è questo qua e quella sarà la nostra funzione di stimolo e eh, sì, eh, di puntare alto perché è una regione insomma, la nostra che merita di portare avanti obiettivi lungimiranti, siamo una regione eh, più avanzata delle altre però su alcuni temi arranchiamo ambientali per esempio e allora la tematica ambientale lo sapete è all'ordine del giorno bisogna avere coraggio e avere anche visioni lungimiranti quindi questa sarà un po' la nostra funzione Allora io io credo che Simone che ha fatto questa esperienza un'esperienza intensa, breve ma che gli ha permesso di girare tutto il territorio quindi di conoscere ancora meglio i territori, i gruppi degli attivisti e in generale i problemi della regione eh, dato che non ci sono eletti in Romagna io mi auguro che lui voglia essere un po' l'eletto, il terzo eletto diciamo il terzo non eletto ma eletto insomma il nostro riferimento per la Romagna il nostro riferimento per la Romagna per i temi romagnoli e quindi questo mi farebbe molto piacere quindi se questo fosse già come dire se lo vedessimo un po' come parte del gruppo regionale e, e le, le priorità noi le abbiamo enunciate più tante volte, no? io credo che mh, sia molto importante che il Movimento 5 Stelle ci sia in Regione perché come ho sempre sostenuto tanti temi tendono a scomparire, mh, perché effettivamente chi li ha portati nel dibattito, chi li ha ripetuti nel dibattito, chi li ha sollecitati siamo stati soltanto noi, eh, dai problemi del trasporto pubblico come diceva Simone, ma tanti problemi della sanità pubblica, che nonostante si dica che funziona bene si possono migliorare, in realtà non funziona bene e sotto tanti aspetti lascia indietro per esempio tanti territori periferici credo che con la presenza di Movimento 5 Stelle si continua per esempio a parlare del fatto che non ci sono territori di serie A di territori di serie B che la politica non si fa soltanto per i capoluoghi che vanno da Rimini a Piacenza, ma si fa esatto. per gli Appennini, si fa per la Bassa, non si chiudono appunto i punti nascita, non si ripotenziano i reparti periferici e si incentiva il piccolo, si incentiva il piccolo commercio, l'artigiano, insomma, quelle misure che a volte sfuggono um, alla, diciamo alla vista un po' dei partiti che tendono a cogliere soltanto. Eh, Così, dimensioni più importanti a volte e che le dimensioni più di dettaglio o appunto il piccolo chi non è neanche abituato a essere tanto, trovare tanto ascolto dalla politica appunto viene lasciato, viene lasciato fuori. Quindi l'elezione ha avuto una valenza anche politica, nel senso che eh, la polarizzazione è dovuta effettivamente io credo a questo, polarizzazione estrema. Si tratta adesso di rimettere gli occhi sul locale, su Emilia Romagna. Quindi adesso torniamo noi, torniamo qui e se torniamo qui credo che sia molto sano che esista un terzo polo perché chi ha magari ehm, tirato un sospiro di sollievo no? con un occhio soltanto al grande, con un occhio soltanto al macroscopico, al globale, al politico, potrebbe essere deluso dopo domani quando vede che poi non c'è soltanto quell'aspetto, c'è anche l'aspetto fondamentale che è quello di cui la regione si occupa, il trasporto pubblico che prende ogni mattina, la lista d'attesa che non scorre eh, per un intervento, per una vista, il pronto soccorso intasato in cui a volte addirittura sono a rischio i medici stessi, che è in emergenza che si occupa delle nostre emergenze e quindi che ritorniamo insomma, alla vita quotidiana e credo che i temi della vita quotidiana vadano portati, siamo, siamo sempre stati portati, secondo me, con grande regolarità con grande orgoglio dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi siamo qui perché vogliamo una regione che innanzitutto risolve i problemi e non ne crea di nuovi e poi vogliamo una regione che accompagni il cittadino appunto nella, nella propria vita quotidiana. Quindi da adesso in poi io direi che il discorso deve appunto tornare a noi e tornare ai problemi emiliani e romagnoli, con l'aiuto di Simone. Quindi su questo ovviamente noi continuiamo, continuiamo come prima e più di prima e insomma nella terza via ci crediamo. Avete qualche domanda? Eh, sì, eh, tu appunto hai parlato del fatto di aver provato a tenere unito in questa cosa, un movimento che noi sappiamo partiva già in difficoltà, e diciamo purtroppo nel farlo però ti trovavi anche a doverti confrontare con quello che succedeva a livello nazionale sì. ne sono successe proprio di tutte durante la campagna elettorale Si è fatto ti mancare ti, ti chiedo proprio sì, questo secondo te sì. ci sei riuscito o cioè, hai sentito veramente da parte di tutti la, il sostegno a questa corsa a, sia a livello locale che nazionale allora io ti parlo della base eh, come, come sapete io sono stato il primo a parlare della nella riunione che abbiamo fatto a Bologna a fine di novembre, in cui abbiamo deciso poi, è stata propedeutica, a presentarci e quindi alla votazione sul SO, nella quale abbiamo deciso eh, di non prenderci una pausa, quindi io sono contento di aver portato il Movimento 5 Stelle eh, in Emilia Romagna alle votazioni, sono contento di aver avuto 102.000 persone che ci hanno dato la preferenza, ovviamente come ho detto prima, ora si apre il dibattito serio all'interno del Movimento 5 Stelle nazionale. Ho avuto un supporto sufficiente e anche quasi buono dal nazionale. Devo dire che eh, a, a, il nazionale però in questo momento ha altri problemi che sono quelli di governare il paese e quindi forse ci sono interessi molto più alti di quelli che sono le elezioni regionali del Movimento 5 Stelle questa non vuole essere una scusa, questa vuole essere una piccola giustificazione forse al fatto che ci sono state, eh, diciamo, non ci siamo fatti come ho detto prima mancare nulla, eh? comprese le dimissioni del capo politico tre giorni prima delle elezioni eh, questo comunque io lo vedo, come sono abituato nella mia vita, come bicchiere mezzo pieno perché questo ci darà modo di avere sicuramente un'energia che viene dal basso da tutti i portavoce che ho incontrato, da tutti gli attivisti che ho incontrato sul territorio di un entusiasmo e di una capacità che io mi riconosco di aver aggregato e quindi di aver messo insieme anche diciamo, quelle piccole eh, discordanze che c'erano sui territori sono contento che eh, questo possa essere poi la, la spinta motrice che ci porterà a fare scelte giuste e scelte coerenti con quella che è la nostra identità ovvero noi siamo, come abbiamo già detto più di una volta la terza via, siamo alternativi alla destra e alla sinistra, perché noi parliamo di temi e voglio e sono sicuro che succederà in, in, agli Stati Generali, si parlerà di come fare in modo che il Movimento 5 Stelle sia più efficace sui temi e sia più efficace nel comunicare i risultati che ha ottenuto, dandosi una piccola struttura sicuramente leggera, ma questa sarà una discussione che avverrà all'interno degli Stati Generali, quindi questa magari può essere una mia idea. Eh, diciamo che la discussione è molto aperta e sarà una discussione essenziale per il futuro del Movimento 5 Stelle da questo ripartiamo, ripartiamo da due consiglieri come 2010 ripartiamo da un'Emilia Romagna che non, che non è morta a livello di Movimento 5 Stelle da temi importantissimi che in campagna elettorale anche gli altri hanno fatto loro per questo vuol dire che sono temi seri che noi sentiamo e che portiamo dai nostri comitati dai nostri, dalle nostre associazioni che ascoltiamo quotidianamente qui nei territori con i nostri consiglieri comunali e con i nostri attivisti ha sentito Crimio Di Maio? Sì, ho avuto una telefonata di Primi, mi ha fatto molto piacere perché si è congratulato con me per l'energia e lo sforzo che ci ho messo e, e abbiamo comunque ribadito entrambi che ci sono... Delle discussioni da portare agli stati generali, quindi da affrontare in maniera seria e propositiva come noi sappiamo fare nella nostra eterogeneità e nella nostra capacità comunicativa e nella nostra credenza nell'intelligenza collettiva. Esatto, nella nostra diversità ci sta di Maio, non l'ho sentito. Mi che di queste prime ore? Secondo voi c'è stato o meno un è sotto, gli occhi, è sotto gli occhi di tutti, ci sono stati 88.000 voti per Simone Benini presidente, ci sono stati 102.000 voti per quello che era lista, cioè questo è un dato innegabile, non è che possiamo nascondersi dietro un dito. Il voto di giunto fa parte di questa legge elettorale, non c'è in altre leggi elettorali, noi non l'abbiamo chiesto eh, se non eh, indirettamente, purtroppo <ride> come sapete, eh, attraverso altre fonti, noi ovviamente abbiamo sempre chiesto di avere. Eh, I voti per noi, perché noi siamo un'altra cosa rispetto a quello che è il programma di Bonacini e rispetto a quello che è il programma della Borgonzoni. Eh, abbiamo avuto la nostra soddisfazione di avere 102.000 persone che ci hanno dato la preferenza sul, sul nostro, nostro singolo. Per cui vuol dire che il Movimento 5 Stelle c'è e, e sui nostri temi, eh, come ho detto, aspettiamo. Un po di... Ma di ah, cosa che in un dibattito così polarizzato, il voto sì. disgiunto è anche fisiologico. Eh? Eh. Che, poi, soprattutto dopo come dire, alcune, alcune boutade di Salvini, insomma, Beh, le scampanellate esatto. al pilastro, per dirne una su tutte. È chiaro che... Voglio ricordare che Salvini aveva detto che avrebbero liberato l'Emilia-Romagna e, e il movimento 5 Stelle non era, era scomparso: il movimento 5 Stelle non è scomparso perché 102.000 elettori comunque sono tantissimi, molti di più di tante altre liste. Mi dispiace, dico la verità, che i media non abbiano dato troppo spazio o tanto spazio o uguale spazio eh, in, a, a tutti e sette i candidati che erano presenti. Io sono sempre stato un democratico, sono sempre stato anche una persona aperta al dialogo con tutti, come lo siamo noi con il Movimento 5 Stelle, ma al dialogo sui temi ovviamente e questo vuol dire che la stampa ha spinto alla polarizzazione di questa competizione elettorale solo verso eh, Borgonzoni e Salvini, eh, scusate eh, Bonaccini e Salvini, ricordo che la Borgonzoni, eh, anche se io l'ho nominata, in realtà è stata nominata pochissime volte e mi dispiace che la Lega abbia scelto di eh, avere questo tipo di campagna elettorale perché comunque le di quelli che sono i principi proporzionali di questa regione, quelli che sono poi eh, le prerogative di un candidato che essendo tale alla carica di presidente non è poco dovrebbe poter esprimersi in ogni consenso o è richiesto per l'elezione in questa regione l'istituto Cattaneo ha fatto uno studio no. No? No. analizzando ovviamente La fretta, sì, sì. Esatto, il voto voi dite il Movimento 5 Stelle c'è ancora, siamo alla terza sì. via eccetera guardando questi dati, per esempio analizza quattro città Forlì, Parma, Ferrara e ovviamente, come diceva anche lei, è evidente il voto distrutto che sia stato determinante. Qua parliamo di, ad esempio, lettori pentastellati, 71% Forlì, 62,7% Parma, 48 Ferrara che hanno scelto Bonaccini invece di Benini. Mm, semplicemente cos'è che non ha funzionato, sono andati molto... No, guardi, eh, sì, è vero, eh, c'è stata una polarizzazione fra A e B scegliere A e B e non c'è stato neanche un po' di, di voglia da parte né dei media né diciamo della politica in generale di parlare invece di C, D, E, F e G perché purtroppo è, questa polarizzazione soprattutto innescando la paura di un ritorno al fascismo da una parte o innescando la paura di un eccesso di dover liberare qualcuno da qualcosa questa polarizzazione ha spinto ovviamente molti cittadini a per paura a fare il voto di giunto ma io non, non... voglio ringraziare anche loro cioè eh, alla, fine, alla fine questa legge elettorale lo permette per cui in altre regioni non è permesso il voto di giunto in altre regioni eh, la legge elettorale è diversa ah, e quindi alla fine abbiamo questo risultato. Adesso io sinceramente lo leggerò con molta più, diciamo, eh, con molta più analisi critica e quindi i dati verranno piano piano snocciolati e capiremo quali sono stati i movimenti, se è possibile capirli eh, e quindi ne trarremo quelle conseguenze per riuscire a ripartire con uno slancio nuovo. Beh, sicuramente avrà inciso anche il lungo dibattito interno che c'è stato dentro il Movimento 5 Stelle sull'alleanza o meno col PD, non saranno stati solo i media no no no certo io ho detto anche la politica sì. mi riferivo in senso lato un po' a tutti eh. Bonaccini ha detto che si è persa un'occasione, eh, che era quella di tentare l'alleanza qui come era stato fatto in, eh, in No, non sono convinto che si sia persa l'occasione, anzi, l'occasione adesso noi ce l'abbiamo a vederla sui tempi, quindi da domani vediamo se Bonaccini tutto quello che ha promesso per riuscire ad ottenere il massimo possibile dal nostro voto disgiunto lo applicherà, lo porterà diciamo, a naturale conseguenza, ovvero l'applicazione. Eh, perché noi poi alla fine siamo lì, siamo, stiamo ad aspettare i fatti, non è che. I fatti adesso potrò dire un giorno, magari potrò buoncini, i fatti ci potrà dire bollicini fatti, ci cosano, però in realtà <ride> prima, prima vediamo Cammello e poi facciamo il prezzo. Comunque. Volevo fare un'altra domanda, diciamo che il fronte di chi avrebbe preferito non vedere correre i 5 Stelle, mi riferisco in particolar modo a Bugani, si è già espresso poi Duramente sull'esito, che c'è stato finale ma sì, ma letto quello che ha detto. Ha detto so, io l'ho visto quindi... anche, l'ho anche sentito. Devo dire che probabilmente riferisse a Caporetto ci vorrebbe un po' più di conoscenza di quello che è stato Caporetto. In realtà, noi ci siamo perché abbiamo 102.000 elettori che ci hanno votato. Questo vuol dire che non siamo scomparsi, sì. non siamo stati distrutti. Eh, ovviamente ognuno noi siamo, siamo belli perché in realtà eh, uno vale uno dobbiamo poi però ve lo ricordo uno non vale l'altro quindi le persone fanno la differenza noi su questa convinzione eh, cercheremo di portare avanti quelle che sono le idee che sono venute dalla base quindi la base ha voluto presentarsi in questa regione al di là di quello che pensava qualcuno eh, e quindi noi ci siamo presentati abbiamo ottenuto due sentinelli all'interno dell'assemblea legislativa penso che il mio percorso eh, di questa campagna elettorale intensa, velocissima, tutta in salita anche all'oscuro sia un percorso che almeno a me è soddisfacente dal punto di vista del, del risultato ottenuto soddisfacente non nelle percentuali ma nel fatto di essere presenti in questa regione quindi lo rifarebbe? Si yes. <ride> assolutamente sì assolutamente sì Comunque a livello regionale, cioè lo sapete, noi, uh. facciamo, mo su facciamo, <ride> facciamo sempre molta fatica no? a vincere le no, regioni perché le andiamo regioni, sì. da soli. So. Eh. Però in Calabria, però... ad esempio, hanno preso, cioè, qua, avevano le stesse condizioni nazionali, il con 5 Stelle ha preso il doppio del percentuale. Che... Ma era una regione diversa, però... Era una regione totalmente diversa... Vabbè, diverse. avevano anche uno sbarramento dell'8%, ma questo vuol dire il risultato però per noi l'obiettivo è sempre stato mettere qualcuno dentro a vigilare siamo partiti con lo slogan no? Sentinelle utili poi io non ho mai detto prenderemo il 10, ho sempre scherzato ho sempre detto 51. il massimo una volta qualcuno ha detto il 51 qualcuno ha detto il 61 <ride> quando ho rilanciato cioè è, è, è, è ovvio no? siamo partiti con lo slogan sentinelle utili il nostro, il nostro obiettivo era arrivare a stare in regione e a portare, soprattutto portare discussione politica sui temi e ci sono riuscito e questo ne sono fiero perché abbiamo portato Bonaccini a parlare di trasporto pubblico locale gratuito fino a 18 anni, quando io ho proposto i 14? Trasporto pubblico locale gratuito quando ci sono i periodi di smog. Abbiamo portato Bonaccini a dire riapriremo i quattro punti in nascita chiusi, li ha chiusi Bonaccini, è per quello che vi dico, lo aspettiamo adesso al, al, al via. Eh, lo aspettiamo proprio sui risultati quindi noi di solito quello che proponiamo eh, lo manteniamo eh, eh, non voglio ricordarvi a livello nazionale 40 leggi che abbiamo fatto leggi di cittadinanza, decreto di dignità eh, cioè ce ne sono mille eh, ultimamente abbiamo fatto lo spazzacorrote abbiamo fatto, lo spazio corrotto, abbiamo fatto la, la, la, la, la riforma della prescrizione eh, eh? Decreto, scuola. Decreto scuola Abbiamo, fatto cose, abbiamo sbloccato tantissimi di cantieri Io ho girato tutto il nord della Emilia Romagna con uh, Toninelli tanto vituperato che in realtà alla fine è stato uno dei ministri che ha sbloccato più risorse in opere utili piccole opere utili necessarie e sufficienti per far ripartire un po' di economia in questa regione Ricordo che a livello, generale, a livello governativo abbiamo sbloccato solo per la regione emilia Romagna 150 milioni per il nuovo del parco autobus insomma sono pochi ma sono soldi che arrivano in questa regione grazie a un governo che ha fatto il suo lavoro prima col ponte 1 e poi col ponte 2 quindi vuol dire che l'unica cosa comune in questi due governi era il Movimento 5 Stelle e su, questo, e su questo non c'è dubbio sì, io tra l'altro penso che anche chi non ci ha votato sia contento comunque di avere la nostra presenza all'interno della regione perché comunque noi abbiamo le mani libere possiamo vigilare su quello che succede e, e credo che una regione con il Movimento 5 Stelle all'interno sia una regione comunque migliore e sia meglio avere qualche sentinella che non qualche sentinella qualche consigliere, qualche eletto <ride> eh, piuttosto che non avere nessuno se esatto. non ci sono altre domande finiamo. ci, no. ci sono le tv che volevano fare delle singole sì, interviste va bene, va bene grazie va bene. Va bene, grazie. Va bene. grazie mille